Sono Laura Antichi, volevo farvi vedere come collegare le vostre eh, icone eh, social che avete eh, attraverso il trascinamento messo nel vostro eh, sito eh, Webly ai vostri account eh, social. Allora, una volta che avete trascinato le icone, cliccate, ad esempio, sull'icona di eh, Facebook Andate in gestisci icone e esempio Facebook e eh, mettete il vostro username del eh, vostro account, eh, in questo caso eh, Facebook. Ok? E così eh, procedete per, eh, tutte, con tutte le altre icone.